Conosce questa sera l'ingegnere Andrea Bertani che è consigliere regionale dell'Emilia Romagna eletto nella lista del Movimento 5 Stelle. Benvenuto. Sì. Buonasera, grazie. Gran piacere averla con noi. Posso disvelare sì. che lei mi ha confidato mentre si che ha una cinquantina d'anni? Sì, ne ho quasi 51, manca un po' Io credo. gliene davo meno, guarda. Grazie. La, la, la brutta notizia è che io non me ne intendo tanto, no? so, Questa è la verità. No, Però lei le, le dimostra senz'altro meno. Uh, consigliere, senta, uh, noi con lei se so, se facciamo due chiacchiere, la politica, un po' anche che situazione, si vota per le, le, le, eh, le regionali, parliamo di 5 Stelle, abbiamo delle immagini, però siccome è la prima volta che viene a trovarci, becca la domanda invasiva diritto. Allora, lei da che tipo di famiglia viene, cosa facevano i suoi genitori e dove? Allora io vengo da Gambettola, adesso vivo a Longiano, però diciamo la zona è quella, i miei genitori, mia mamma lavorava in comune, mio babbo nella quella che si chiamava la Saub, l'USL, diciamo certo. l'impiegato certo. comunque anche lui nel mondo del pubblico. Diciamo. Certo, dal punto di vista sociologico anche immagino l'età dei suoi genitori, quell'età in cui, come posso dire, il lavoro nel pubblico era il lavoro, come posso dire, che dava conforto, che dava sicurezza. Certo. Mio sì. padre faceva un mestiere analogo, quindi lo sappiamo, senta consigliere, eh, mentre lei, posso disvelare questo particolare perché mi fa piacere, lei ha quattro figli, cioè, sì. cioè sua moglie ha quattro <ride> figli no? e lei dà danno in casa mentre sua moglie fa crescere questi quattro figli, uno dei quattro è in affido, sì, Esatto, sì. È stata una scelta di che tipo? Intanto quanti anni hanno questi ragazzi? Allora diciamo 21, 20, e 18, e, 18. e il più piccolo 9 anni. È stata una bella scelta questa dell'affido. Sì, diciamo, è una cosa che io e mia, moglie, mia moglie conosciamo fin da giovane perché io ho fatto anche il servizio civile all'interno della Papa Giovanni XXIII, quella di Rimini, di Don Oreste Benzi, quindi conosco le case famiglia, eccetera. Quindi l'affido era Scusi, una cosa... Scusi, con Stefano sì. Vitali allora che è stato uno dei suoi esatto, leader? Esatto, no? esatto. Marco Pazzetti. Sono durante il servizio civile, certo, forse certo. se lo ricorda anche lui, ma sono passato anche qualche volta a casa di Stefano Vitali. Sì, sì Stefano Vitali, un amico personale, un grande personaggio. Sì che gira il mondo a fare del bene con la Papa Giovanni. Senta, come si chiama sua moglie di nome? Si chiama Claudia. Claudia, abbia pazienza, adesso io lo sistemo un po' io questo qui. Stia tranquillo. Vediamo qualche immagine che disponiamo sta combinando sì. qui Andrea eh, qui sto prendendo confidenza con i microfoni della regione perché per noi che siamo entrati diciamo, in politica da cittadini prendere confidenza con le aule della regione col dialogo pubblico, con la discussione non è stato semplice insomma, per me anche a fare i primi interventi qui già un po' col microfono in mano un po' più <coughs> di sicurezza l'avevo presa. Insomma. Senta, molti parlamentari sono stati individuati con le parlamentari attraverso diciamo, l'informatica. I consigli regionali? Anche, Anche, nel senso che quando è stato il momento di prepararsi alle elezioni regionali qui in Emilia Romagna nel 2014 sono state aperte delle candidature online. Quindi ognuno si è proposto, io lavoravo già in un gruppetto di Neo 5 Stelle perché nel 2013 dopo le elezioni o durante le elezioni politiche c'è stato un po' di fermento anche nella nostra zona nel Rubicone, ci siamo attivati, siamo diventati un bel gruppo, cioè abbiamo fatto delle liste a San Mauro Pascoli, a Gatteo a Savignano sul Rubicone e poi c'era bisogno anche di qualcuno che andasse in regione e ho detto ma io... Intanto mi metto lì, poi vediamo se c'è bisogno e ci vado. Infatti nel mio video di presentazione, perché poi ognuno si presentava, ho detto io se c'è bisogno sono qua, vedete voi, ho, dato un po', ho raccontato quello che facevo, quello che mi piaceva. Sono stato inserito nella, nella rosa e poi eh, una volta inserito nella rosa siamo stati messi alla votazione di tutti i cittadini. A quel punto ho preso le preferenze e sono entrato per la provincia di Forlicesena in regione. Sì, Si vota, eh, si vota alla fine di maggio per molti comuni in Emilia-Romagna. Mm. Nell'ambito della giurisdizione della nostra emittente i comuni più grandi dove si vota sono fuori e Cesena. Certo. Allora guardi adesso non ho l'abitudine di autocitarmi, però un paio d'anni fa scrisso per Minerva e Bologna un libro che fotografava un po' la situazione politica Emiliano Romagnolo, si chiamava Potere Romagnolo. Io dissi che già all'elezione del 2016 eh, il Movimento 5 Stelle era il primo partito nel Riminese, il primo partito nel Ravennate, eppure non presentò liste, una serie di crisi interne che, non lo scrissi ma lo dico qui, insomma, individuava anche una difficoltà nel creare una classe dirigente. Oggi siete pronti? Diciamo, io direi che oggi siamo pronti, il limite o il problema, però anche il positivo del Movimento 5 Stelle è che si basa sull'iniziativa dei cittadini, cioè se c'è un gruppo di persone che si vuole attivare, si vuole dar, dar, dar da fare per il suo paese, allora il Movimento 5 Stelle in qualche modo lo certifica, cioè dice... Tu vuoi fare una lista? Questa lista deve avere poche caratteristiche. Gente che non ha vissuto e non vive di politica, quindi non ha mai fatto più di due mandati, gente che è incensurata, gente che si attiene ai miei, almeno ai cinque punti fondamentali del Movimento 5 Stelle. Ecco, A allora punto... ispie... mi scusi, sì. consigliere, mi pare che sia utile per capire. Anche la mappa, sì. credo che sia, tutti i romagnoli siano interessati perché si vota dappertutto... Prevediamo di vedere molte liste del Movimento 5 Stelle o, come posso dire, o sarà un'iniziativa non capillare quella del vostro movimento? Dove ci sono le possibilità e ci sono delle persone che ci sono date da fare ci presentiamo. Io ad oggi la noti ho notizia che ci presenteremo a Savignano sul Rubicone, a Cesena c'è ancora un momento di stallo perché lì c'è stato un, un problema di discussione interna sì, fra alcuni sì, gruppi. Certo. A Forlì so che c'è un buon gruppo che si, sta, che si sta preparando, poi andando più verso il Bolognese so a Castel Bolognese, queste sono diciamo un po', poi diciamo so che, che a Cervia si stanno muovendo. Diciamo che lei prevede che in queste località ci sarà una lista, una lista nel esatto. Movimento 5 Stelle. Esatto. Eh, senta, voi siete al governo con la Lega, adesso qui non dobbiamo giocare, non giochiamo a fare porta a porta, quindi noi ci occupiamo della nostra regione, no? però... È ovvio che i riflessi di questa alleanza potrebbero sentirsi. Qualche mio amico commentatore sui giornali scrive, è un fenomeno a tenere presente, per esempio se si arriverà ai ballottaggi, cioè lei prevede una possibile anche non formale intesa con la Lega nelle elezioni amministrative? diciamo che noi le intese non le facciamo quello che sta succedendo al governo è un contratto di governo al quale ci siamo eh, dovuti in qualche modo adeguare volevamo cambiare il paese volevamo governarlo la legge elettorale nonostante i tanti voti che abbiamo preso non ce l'ha permesso e a quel punto le scelte erano trovare qualcuno che volesse realizzare con noi parte del nostro programma ovviamente chiedendo a loro quali parti del loro programma volevano realizzare. L'unico accordo possibile è stato con la Lega, ovviamente ci sono delle differenze non da poco fra il Movimento 5 Stelle e la Lega, però a livello locale non facciamo alleanze, non l'abbiamo mai fatto neanche quando siamo andati ai balottaggi, noi quando andiamo al balottaggio o non andiamo al balottaggio diciamo sempre sono i cittadini a scegliere, poi è ovvio che sui temi noi parliamo con tutti e quando c'è un tema sul quale convergiamo ne discutiamo insieme e arriviamo a una soluzione. Consigliere, ho letto che lei si è occupato molto di ludopatia e gioco d'azzardo, il consiglio regionale. Ci dice un po'... Sì. Intanto siamo... mi permetto amichevolmente di correggerla, noi usiamo molto spesso la parola azzardopatia, più che ludopatia. Ah, okay. Perché ludopatia, ma non è colpa sua, eh, perché nel, nel gergo normale ormai è entrato questo, ma secondo certo. me è importante che impariamo. Perché ludopatia è la malattia del gioco. Il gioco in sé è una cosa buona. Cos'è pericoloso? È l'azzardo, quindi la chiamiamo azzardopatia, perché in italiano gioco e sia gioco normale che gioco d'azzardo, in inglese c'è play. O C'è il gambling, il gambling è invece proprio l'azzardo e quindi è bene distinguerli perché il gioco invece è una cosa positiva Purtroppo ci, ci hanno fatto passare per tanto tempo e ce lo stanno facendo ancora passare che il gioco d'azzardo è un passatempo innocuo Purtroppo non è vero Non lo credo Purtroppo non è vero perché i dati ci dicono che tanta gente si sta ammalando di azzardo patologico, c'è tanta gente, tante famiglie che si sono rovinate perché nel tempo eh, si è costruita, si è creata un'offerta troppo pervasiva Quindi abbiamo in tutti gli angoli una macchinetta per giocare o un gratta e vinci E per tanto tempo tutti i locali sono sempre aperti Quindi ci si è accorti eh, anche in Regione Emilia Romagna e anche noi che bisognava fare qualcosa E abbiamo proposto degli strumenti in Regione per cercare di difendere i cittadini E diciamo così, cosa ne è venuto fuori? Ne è venuto fuori intanto un progetto di legge che abbiamo presentato noi, perché l'Emilia Romagna in realtà era una delle prime regioni che qualcosa aveva fatto nel 2013, una prima legge che cercava di incentivare chi non le installava, quindi gli dava un bollino che era slot free e poi faceva già qualche percorso di cura per i primi problemi. Certo. Quando noi siamo entrati in regione nel 2015 ci siamo accorti che non bastava, quindi abbiamo proposto un progetto di legge un po' articolato, ovviamente le minoranze fanno quello che possono, però c'è un interesse trasversale. Quindi alcuni punti importanti poi sono stati recepiti nella legislazione regionale, in particolare le distanze dai luoghi sensibili. Sono stati definiti i luoghi sensibili, si è detto entro 500 metri dai luoghi sensibili si devono allontanare le macchinette, le VLT e le slot. L'altro aspetto è, anche, è stato quello anche ad esempio della Ticket Redemption che sono eh, quei giochi che troviamo nel, nelle sale giochi dei bambini dove si vincono tanti ticket con quelli puoi vincere un premio. Allora spesso quei giochi lì eh, insegnano fin da piccoli l'azzardo perché molti di quei giochi lì sono tiro la leva, gira la ruota se sono fortunati escono tanti biglietti, se sono fortunato vinco tanti ticket e imparo un po' alla volta a giocare d'azzardo quindi anche su questo si è fatto qualcosa consigliere tanto eh, un complimento per sì, questa iniziativa vediamo un'immagine intanto lei lì è molto magro quindi lei ha tutta la mia invidia eh, cosa combina con quella bicicletta? Allora, questo è un bel ricordo. Qui, allora, noi, intanto, come Movimento 5 Stelle, ormai è tradizione, ci troviamo una volta all'anno a fare Italia 5 Stelle, che è un momento in cui i consiglieri regionali, comunali, parlamentari e tutti i cittadini si trovano insieme a raccontare le esperienze, a raccogliere stimoli, eccetera. Qui, direi che eravamo a Imola. E una novantina di chilometri da casa mia per dimostrare che le piste ciclabili sono importanti, ho fatto vedere che per muoversi da Longiano fino a Imola non era così semplice perché lungo la via Emilia non ci sono tante piste ciclabili. Chi vuole andare da casa al lavoro sono non ha tanta Sono molto curioso, opzioni. davvero, perché utilizzo molto la bici anch'io per Piccoli cioè, sì. cioè, le mie massime performance sono: sto pensando a pianura, eh, tutta pianura. Certo. Ma parliamo di eh, spostarmi. Insomma, io abito a Mildola. Okay. Sa dov'è? No, sì. arrivare sì. a San Pietro in vincoli e vedere una partita di calcio la domenica. Ecco Vabbè? insomma, quindi, quindi sono insomma, tutto lì. Ecco, insomma, non voglio spacciarmi sono curioso di sapere dove è passato lei da Gambettola per andare fino a che, che percorso sì, ha fatto? ho fatto essenzialmente la via Emilia intanto l'altra cosa, anch'io non sono un grande ciclista la bicicletta è una bicicletta elettrica ah, dopo magari beh, le spiego perché scusi, beh, allora lei scusi qui. poi le spiego perché ingegnere, anche. lei qui utilizza <ride> la tecnologia cioè io parlavo di gambe no, Eso, sono... beh le gambe ci sono volute perché la batteria poi non era, sì. comunque diciamo ho fatto essenzialmente la via Emilia quindi sono sceso eh, da Longiano sulla via Emilia e fino a Cesena c'è poco e niente, quindi si fanno strade di campagna, poco prima di Cesena comincia una pista ciclabile e quindi qualcosa c'è, dopo Cesena c'era poca roba, verso Forlì, adesso fra Forlì in Popoli e Forlì sì. qualcosa c'era, quindi tratti di pista ciclabile dove brave amministrazioni sì, diciamo intelligenti l'hanno fatto a altre strade di campagna parallele alla via Emilia tanto che c'è un'associazione che si chiama Voglio la ciclabile della via Emilia perché è un gruppo di persone, penso sia qui di Forlì ha organizzato un viaggio no, e hanno eh, ragione, infatti abbiamo utilizzato anche queste immagini per dire ce n'è un bisogno che mai, cioè noi se non facciamo strade adeguate ok, ma se non facciamo piste ciclabili obblighiamo la gente a prendere, a prendere a la macchina, la Senta. Anche perché la maggior parte degli spostamenti ormai è sotto i 10 km, quindi sotto i 10 km ci sono 5 a gambe, sì. se sono 10 con una bicicletta elettrica si fanno benissimo, Ascolti, in tempi ragionevoli. Consigliere, qui viene poi il tema però delle grandi opere. No? Sì. Allora, le ripeto, non è che facciamo quel giochino di fare tra le missioni nazionali insomma, che stanno mettendo in croce sempre i 5 stelle su storia, la CAV, la TAV la tutta cioè. No, io invece voglio parlare della nostra regione e soprattutto di quel territorio che va da Bologna a Ferrara fino a Cattoliche che è quello sì. che noi seguiamo qui c'è bisogno di mettere a mano alle 45 c'è bisogno la Ravignani Chiusa. Eh, non vado avanti qui c'è bisogno, tutti dicono che c'è bisogno di opere strutturali importanti, voi come la mettete? Noi siamo a favore delle grandi opere quando e dove ce n'è bisogno. Allora, l'E45 è una grande opera che esiste e che va manutenuta. Il problema del blocco di questi giorni è che non si è voluto investire nella manutenzione ordinaria. E fra l'altro si è stati anche i miopi perché c'è un grosso problema. Quel tratto che è stato chiuso non avrà viabilità alternativa è stata abbandonata, cioè c'era la strada che era l'ex tiberina che per noi è la provinciale 137 che arriva fino al confine della Toscana, poi dal confine della Toscana in avanti è diventata prima provinciale, poi è diventata comunale e il comune di Pieve Santo Stefano non è riuscito a mantenerla in vita quello che noi diciamo è che i soldi vanno spesi nelle infrastrutture ma soprattutto nella manutenzione della rete che c'è poi se c'è bisogno in alcuni casi di aggiungere qualche strada o qualche collegamento potenziarlo, sì, ma non costruire, buttare milioni perché si dice creano lavoro, ma anche la manutenzione crea lavoro. Senta, sì, tra le grandi opere di cui Romagna si parla tutti i giorni, anni, c'è la nuova strutturazione del porto di Ravenna, cioè l'abbassamento dei fondali, lo sa sì. quanto a me Abbiamo l'ipotesi del metro di costa che sa che è il treno che partirebbe da Riccione adesso la, la, sì. la, la volgarizza, no? che, certo. eh, che viene verso Cesenatico per capirci. Sì. No? Insomma, voi rispetto a queste opere come vi collocate? Noi siamo favorevoli soprattutto sul trasporto del treno potenziamento più che si può la famosa cura del ferro il problema è che allora la metro di costa al momento a me sembra piuttosto uno slogan anche perché al momento il metro di costa è il TRC che c'è stato a Rì, che c'è diciamo fra rimini riccione cattoliche che già ha creato anche tante polemiche perché probabilmente bisognava pensare a potenziare il treno la linea ferroviaria anche se lì ci sono grosse difficoltà stessa cosa si parla di servizio metropolitano fra bologna Imola o fra Bologna e Ravenna in questi giorni tutte le proteste dei pendolari perché per velocizzare il servizio si sono chiuse le, le piccole fermate allora se è un servizio metropolitano vuol dire che faccio tutte le piccole fermate cadenzate, altrimenti creo un servizio quindi se c'è da investire sul treno noi ci il siamo porto? sempre il porto anche, tanto che si è rimasti troppo indietro, soprattutto col trasporto ferroviario, quindi gli investimenti che ci saranno per potenziare il trasporto ferroviario per le merci sono fondamentali, perché le merci devono passare dal trasporto su gomma al trasporto su ferro, altrimenti ci troviamo poi ingolfati, poi ci troviamo anche le strade distrutte, perché i camion non sono più quelli di 60 anni fa, quando magari molte opere stradali sono state progettate, quindi anche un problema delle 45 è che quella strada è progettata forse anche per carichi e per numero di passaggi inferiore a quelle di oggi. Siamo adesso scorriamo qualche immagine... Qui lei è in aula? Sì, qui eravamo in assemblea, era il momento uh, del referendum uh, sul uh, referendum costituzionale nel quale noi abbiamo fatto campagna per il no quindi abbiamo fatto un minimo di, di protesta Quello anche in di aula Quello di Renzi perché... per capirci Esatto, esatto, esatto, esatto. E, e quella t-shirt che indossa? Era per testimoniare il nostro sostegno al no per, per quella riforma costituzionale che era per noi molto pericolosa. Senta, nella vostra, nel vostro modo di essere, i simboli sono importanti, oddio sono molto importanti anche per, per la Lega, penso alle Felpe di Salvini, ma sì. cioè tutti, eh, posso dire, nella vostra generazione della politica l'immagine, eh, i gesti simbolici, il le parole sono importanti, è qualcosa che trova riscontro nella vostra gente. Cioè, oggi la politica è anche questo, Andrea? Sì, la comunicazione è importante. Perché serve a ricoinvolgere i cittadini, perché prima la politica è stata vissuta molto come delega, molto come ingessata, chiusa nel suo palazzo, perché erano cose complicate per i bravi politici e i cittadini dovevano fidarsi invece migliorare la comunicazione, il far capire che cosa si fa, legando a volte anche dei simboli per attirare un po' più l'attenzione, questo secondo noi, secondo me, ha smosso anche tanta gente e sta facendo riprendere un po' coscienza alle persone che la politica non è dei bravi politici ma è di tutti e questa è un po' anche la rivoluzione culturale che il Movimento 5 Stelle vuole portare avanti. Io la scelta che ho fatto di buttarmi un po' è stato quando Beppe Grillo venne a Cesena nel 2013 e uno dei messaggi che lanciò è, guardate che noi non vogliamo il vostro voto, noi vogliamo della gente che si dia da fare per il proprio paese. Quindi se volete darci il voto datelo, però soprattutto datevi da fare voi. E quello è quello in cui crediamo, in cui credo, insomma. Lei è convinto della questione del reddito di cittadinanza? Sono molto convinto, sono molto convinto perché eh, in questi anni di crisi è successo che chi stava bene è diventato molto più ricco, quindi le persone più ricche, ma che sono poche, sono diventate sempre poche, sempre più ricche. E si è allargato invece uno strato di persone che hanno cominciato a sentire delle difficoltà dal punto di vista economico ed è aumentata molto la povertà. Oggi ci troviamo 5 milioni di poveri, che non trovano prospettive perché in un momento di crisi magari tu perdi il lavoro e non hai occasione per rifarti e non è perché sei vagabondo e vuoi stare sul divano è perché di occasione non ce ne sono allora il reddito di cittadinanza ti dà questo uh, sollievo per un periodo ti dice stai cercando lavoro in questo momento ma non hai risorse e lo Stato ti viene incontro e mette in moto tanti meccanismi virtuosi io non ho capito tutte queste critiche che stanno piovendo in questi giorni perché arrivano due tipi di critiche da una parte dicono voi volete aiutare i vagabondi a stare sul divano ma io vedo che uh, fino all'anno scorso in Regione Emilia Romagna ma anche in Italia esisteva uno strumento che era il REI in Emilia Romagna declinato anche come res che dava degli aiuti a chi stava male a chi aveva delle difficoltà, a chi era povero fra l'altro anche noi avevamo presentato per primi in Regione Emilia Romagna una, una proposta di legge sul reddito di cittadinanza qual era il problema e il limite di questo strumento è che era per una platea molto ristretta quindi per poche persone quelle estremamente in difficoltà e con pochi soldi il reddito di cittadinanza allarga la platea, perché in Emilia-Romagna prima il limite era 3.000 euro di ISEE, poi è diventato 6.000 euro di ISEE, adesso il limite è 9.000 e passa euro di ISEE e quindi allarghiamo la platea. E poi il REI in realtà proponeva uno strumento di attivazione di tipo sociale, nel senso eri seguito dagli assistenti sociali che ti davano alcune proposte di attivazione sul tuo territorio o ti seguivano. Il reddito di cittadinanza cerca di avviarti a una, um, al lavoro, cerca di dirti, ti aiuta a riformarti, ti aiuta a rimetterti sul mercato del lavoro. Vediamo un'altra immagine. Qui siamo alla <ride> celebre t-shirt gialla. Esatto, qui eravamo quest'anno a Roma 2018 a Italia 5 Stelle e dove, qui sto raccontando un po' le cose che stavamo facendo, penso che stessi parlando anche qui di gioco d'azzardo ed ero un po'... Sì, sì. Mi sbaglio, raccontavo. o alla sua sinistra c'è Raffaella Senso? Esatto, c'è Raffaella Senso, è mia collega, invece dall'altra parte c'è Silvia Piccinini, Raffaella viene dall'Arginese. Piccinini è consigliere regionale anch'è. È consigliere che... regionale della, della provincia di Bologna. 70. Senta, con tutti questi look, tutti questi bei ragazzi, mi permetto di scherzare. Io sì, la vai. ringrazio del complimento. No, soprattutto bella ragazza. E eh, soprattutto. Non diciamo. si illuda, cioè, esatto, esatto. Perché nei, eh, gli spettatori ed io ci, vedi, ci vediamo, no? quindi, soprattutto bella ragazza. Eh, bella ragazza, non è diminutivo, tra l'altro. Conosco le due consigliere, soprattutto la Senso e donne di grande intelligenza, per carità. Sì. assolutamente. Senta. Siete stati notiziati del fatto che si vota anche per la regione quest'anno? Certo, lo sappiamo molto bene, sappiamo che la, questa legislatura scade a novembre di quest'anno e quindi noi ci stiamo preparando, eh, stiamo cominciando a raccogliere le idee, a costruire il programma come perché noi partiamo dal programma e poi dalle persone e poi con calma arriveremo anche a scegliere chi... chi Dovrete mettere insieme anche è. un candidato sì, sì. alla presidenza Ma ci arriveremo, sì. ci arriveremo Ma secondo lei il candidato alla presidenza potrà essere così grandelina che sto qui a sfugugliare per qualcuno che viene da esperienze importanti come le vostre o magari qualcuno come si dice della società civile insomma che tipo di criteri userete? Il criterio è sempre quello, noi apriamo le candidature alla società civile, a tutti, quindi su, sul nostro sistema che è russo si possono candidare tutti sempre con quei requisiti che dicevo prima, quindi non aver fatto più di due mandati, un mandato, e essere, essere incensurati e poi insomma, condividere le, le idee e il programma. A quel punto ci si candida lì sopra e anche nelle regionarie noi le chiamiamo regionarie che sono, si sono fatte nelle regioni qui vicine, in Abruzzo, in Piemonte recentemente, si vota per base provinciale, quindi chi sarà nella provincia di di Cesena potrà scegliere candidati di Cesena. Allora scherzo un po', I allora. maggiori candidati... Senta, sì. Sì, scherzo un po'. Il sistema si chiama Russo, io sì. mi chiamo Russo Manno. No? Esatto. Sono incensurato, non ho mai fatto nemmeno un mandato. Cioè, la buona notizia per lei per i cittadini è che sono troppo vecchi, quindi ciò cioè, che posso dire... Beh, ma no, invece non, non ci, penso ne... sì, ma non ci penso. Non ci penso nemmeno, ma... Non... Perché tanto sì, non per mancare in fiducia questa per carità, ma perché scherzo un po' è una volta nel senso che però c'è la possibilità, lei dice a chiunque di costruire un proprio percorso condividendolo con. Ok, ok, ok. Senta, eh... secondo lei se dovesse dire qualcosa che nella regione Emilia-Romagna, nella politica della regione Romagna. Sì. Una cosa, la prima che viene in mente è che va cambiata senz'altro, e glielo chiedono al bar, a gambetto agli amici, lei cosa direbbe? Io direi che va cambiata eh, la politica, nel senso che noi veniamo da una regione che è stata governata sempre da una stessa parte politica. Che abbia governato bene, che abbia governato male, alcune cose le ha fatte bene, molte cose secondo me le ha fatte male. Il problema è che non avendo mai avuto un'alternanza si è stratificata una rete e un modo di ragionare che non permette una vera e propria innovazione. E Quindi per me l'importante in questo momento è il cambiamento e scardinare un po' quella rete di consuetudine, di abitudini, non voglio dire di favori o di controfavori, però diciamo questa rete che tiene ferma la nostra Regione. E il Movimento 5 Stelle questa novità la sta portando, la sta portando molto nei comuni dove siamo entrati con grande difficoltà, penso a Imola e penso a Cattolica, Abbiamo dovuto scardinare un sistema, stiamo cercando di scardinare un sistema che si rivolta anche un po' contro il cambiamento perché vedo soprattutto a Imola dove sono stati un po' avvelenati i pozzi, dove chi c'è attorno cerca di frenare il cambiamento come quando da noi si dice la bisce ti si rivolta contro Ciao, Senta, l'ultima domanda è. mi permette di scherzare un po' di stampo intimista allora. sì. lei torna a casa da Bologna alla sera sì. no? allora sua moglie fa il medico oltre che essere una persona più simp più, simp più, simpata, sto certo. stufando, più bella di lei no? insomma, fa anche il medico lei, quadri, lei quando torna a casa, combina qualcosa, fa qualcosa, o sta solo al computer a interloquire col sistema Rousseau? Cosa pensa di fare? Cioè? Allora, vedo, ci sono varie versioni. Io dico che faccio qualcosa, a casa mia, dicono che sono troppo sempre attaccato al cellulare. Ho capito, insomma. e forse hanno un po' ragione. Secondo me sa, se gli altri sono cinque e lei è da solo, eh certo. insomma, qualcosa, insomma, eh, qualcosa fa pensare. Consigliere, è stato un piacere averla con noi. Grazie. Davvero, quando la sua agenda gliela consente, torni a trovarci, che riprendiamo, tante chiacchierate che dobbiamo fare. Eh, in bocca al lupo per tutto e alla prossima. Grazie, anche a voi, buon lavoro.